Salve a tutti, bentornati in un nuovo video Oggi parliamo di Flameshot Che cos'è? Allora è un programma alternativo perché non è di default su Plasma per effettuare gli screenshot Lo standard di Plasma se premo stamp è Spectacle questo qui che si apre mi chiede se voglio salvare una regione o tutto quello che ho nell'anteprima, posso acquisire un'altra immagine, posso andare in annota mettere una freccia però a me non piace il fatto che sia proprio una finestra e che è un po lentino, detto questo io cosa devo fare per installare il nostro flame shot console sudo vipper in Flame Shot. Attendiamo, finito! Allora adesso Flame Shot c'è! Ma. Se premo stamp! Ok! Ah, oh, mi funziona ancora Spectacle! Allora posso disinstallare Spectacle se voglio glielo mm, eh, lascio, non ci sa mai che qualcuno voglia tornare indietro Scorciatoie globali Flameshot Abbia Flameshot Telka Screenshot Eccolo qua, questo va fatto con lo stamp Sì e quindi è questo applica adesso chiudo se premo stamp ok parte con il take a uh, screenshot Posso fare anche salva Per questo video tutorial è tutto